Siamo a Bologna, siamo con Alessandro Baglieri della Fili Impresa al workshop non solo Smart ma Smarter organizzato da Microhard. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Che cosa è stato detto in questo workshop? Riepiloghiamo in tre minuti che cosa può fare la impresa a favore degli operatori del vending per l'Industry 4.0. Praticamente sì. finimpresa è una società che si occupa di mediazione creditizia e incentivi. In merito all'iperammortamento noi possiamo aiutare le imprese a reperire le fonti di finanziamento adeguate per poter supportare i loro progetti e investimenti. Quindi, il tema chiave è l'accumulabilità dell'iperammortamento, sia con operazioni di finanziamento tra, come mutui e leasing, sia come agevolazioni, quali legge Sabatini, credito di imposta, ricerca e sviluppo, bandi regionali a favore dell'innovazione e dello sviluppo delle imprese. dell'impresa. Impresa opera in tutta Italia o solo qui in Emilia Romagna? La nostra sede legale è a Modena, operiamo prevalentemente in Emilia Romagna e nel centro nord. Seguiamo questa, queste regioni perché utilizzando anche gli strumenti regionali, ci vorrebbe una conoscenza troppo capillare di tutto il territorio nazionale per poter essere efficaci con le imprese. Per cui il nostro focus è proprio l'Emilia Romagna e il centro nord. Qual è l'indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto con voi, per avere una consulenza? L'indirizzo generico è info-finimpresa.it, scrivendo a questo indirizzo sarete contattati dal mio collega più adeguato rispetto all'esigenza manifestata per ricevere tutte le informazioni. Grazie, grazie per la disponibilità. Grazie a voi, arrivederci.